Volevo, eh, innanzitutto, rispetto a questa mozione, mi sembra di ricordare che non è la prima mozione che la consigliera Celli presenta su questo tema. Eh, anche se la consigliera non fa parte della Commissione urbanistica, sa che comunque eh, con la Commissione stiamo seguendo sin dall'inizio il tema delle opere a scomputo eh, in capo ai consorzi di recupero urbano e eh, proprio per questo in commissione abbiamo già dato eh, indirizzo e tra l'altro quell'indirizzo si è trasformato in un ordine del giorno presentato in aula quando abbiamo fatto il consiglio straordinario proprio sui consorsi, ordine del giorno votato all'unanimità da tutti in quest'aula in cui abbiamo dato delle precise linee di indirizzo su, agli uffici per rivedere la delibera 53. Eh, eh, ricordo alla consigliera Celli se non lo avesse saputo, comunque tutti ne avranno avuto notizia che non più tardi di un paio di settimane fa l'assessore Montuori ha eh, organizzato una riunione al Dipartimento in cui sono stati invitati tutti i municipi, ovviamente anche il primo e il secondo municipio, proprio per presentare... Eh, ai territori eh, la, la bozza diciamo che è quasi pronta della delibera che dovrà arrivare in commissione e poi in aula di revisione della delibera 53, quindi siamo eh, diciamo vorrei rincuorare la consigliera Celli il lavoro è molto avanti rispetto agli indirizzi che avevamo dato in, in aula tutti quanti insieme, che i punti dell'ordine del giorno che abbiamo votato qui in aula sono tutti ripresi e contenuti all'interno di questa proposta che ci arriverà e che discuteremo sia in commissione urbanistica che ovviamente in aula, perché la nuova delibera 53, oltre a quindi a mettere in chiaro tutti quei punti che noi abbiamo chiesto, una maggiore trasparenza, una maggiore condivisione con i, con, i, con i municipi, con i territori per la scelta delle opere da realizzare, vede anche allegata un nuovo schema di convenzione. Perché quello che ha bloccato la realizzazione di queste opere è anche l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, quindi il decreto legislativo 50 del 2016, per cui si è reso necessario rivedere completamente lo schema di convenzione. Quindi io nel rincorare la consigliera Celli che è molto attenta a questi temi e anche tutti gli altri consiglieri avendo votato all'unanimità quell'ordine del giorno... Eh, eh, diciamo ritengo che questa maggioranza si, si debba astenere sulla mozione nello specifico perché riguarda anche un tema diciamo, abbastanza eh, limitato di quel, invece di quell'area che è molto più ampia perché riguarda soprattutto le opere a rete, mi sembra di capire, quindi le fogne e le strade e anche per quanto riguarda questo tema specifico però si è lavorato nell'ambito di questa delibera a risolvere il problema di questo passaggio e dell'acquisizione da parte dell'amministrazione capitolina di tutte queste opere. Quindi eh, noi come maggioranza ci siamo impegnati proprio perché sappiamo che senza questa delibera e questo schema nuovo di convenzione ci sono dei delle opere ferme sul territorio e quindi eh, lo ribadisco eh, il L'assessore dopo aver fatto questa condivisione con i municipi e con i territori si è anche impegnato a portare al più presto in commissione in aula la delibera. Quindi noi ci asterremo. Grazie.